Divisione di un polinomio per un monomio. Esercizio pagina 145, numero 638. Abbiamo un, una prima parentesi in questo esercizio con un polinomio composto da due monomi, 20x alla quinta, y alla quarta e 10x alla quarta, y alla terza. Non sono simili, quindi non possiamo eseguire la somma algebrica. Entrambi devono essere divisi per meno 5x alla quinta, y alla seconda. Come per le moltiplicazioni, quindi il monomio meno 5x alla quinta, y alla seconda dovrà dividere prima il primo monomio 20x alla quinta y alla quarta e poi dovrà dividere il secondo monomio 10x alla quarta y alla terza. Come possiamo fare? Come per la moltiplicazione, quindi 1 alla volta. Allora in questo caso abbiamo uguale abbiamo 20x alla quinta y alla quarta diviso meno 5x alla quinta y alla seconda più linea di frazione 10x alla quarta y alla terza diviso meno 5x alla quinta y alla seconda uguale cominciamo a dividere il primo monomio allora semplifichiamo il 20 col 5 20 diviso 5 è 4. 5 diviso 5 1. Semplifichiamo x alla quinta con x alla quinta. Poi abbiamo y alla quarta diviso y alla seconda che farà y alla 4 meno 2, cioè y alla seconda. Per, primo, per la prima divisione, quindi abbiamo: allora, intanto, abbiamo i segni più diviso meno che fa meno. Poi abbiamo 4 fratto 1, cioè 4. Y alla seconda, nel secondo caso che cosa abbiamo? Allora, abbiamo più aperta parentesi più diviso meno che fa meno. Semplifico il 10 col 5, 10 diviso 5 è 2, 5 diviso 5 è 1, e quindi, come coefficiente, abbiamo 2 fratto 1, cioè 2. Poi abbiamo x alla quarta diviso x alla quinta. In questo caso cosa succede? Che x alla quarta è minore di x alla quinta, quindi abbiamo che x alla quarta praticamente diventa 1 e la x a denominatore rimane x alla 5 meno 4, ovvero x. Quindi abbiamo fratto x a denominatore e poi abbiamo y alla terza diviso y alla seconda. In questo caso è maggiore y alla terza, quindi abbiamo y alla seconda che diventerà 1, y alla 3 meno 2, e diventa 1, quindi y. Togliamo la parentesi, abbiamo, togliamo anche i denominatori fratto 1 che non servono, abbiamo il risultato, meno 4, y alla seconda, più parentesi meno, rimane meno, 2y fratto x.